Questa mattina mi sono svegliato, Italia ciao, Italia ciao, Italia, ciao, ciao, ciao, l'americano ti ha liberato e ha cacciato l'invasor. Passano gli anni e poi decenni. Italia ciao Italia ciao Italia ciao ciao ciao, si parla ancora di quel ventennio e non ti accorgi del blackout. Qui, qui è un nuovo Hitler, giacca e cravatta, che ti bacchetta da Bruxelles. È sostenuto da ogni governo, che dice che, dice che, dice che, che, che, che non c'è più guerra da 70 anni, però c'è sempre povertà. Chiudono aziende, ci sono suicidi, Italia, addio, Italia, addio, Italia, addio sottopagati, costretti a dire sempre sì. rollano i ponti e anche le strade. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao, ciao. E quei paesi terremotati sono sempre lì che aspettano la sanità, l'infrastruttura. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, Italia, ciao, ciao. Non si può fare, non si può dire perché l'Europa dice nine, e si ha paura, e non si investe, nel made in Italy, made in, e, made in Italy, e compri fuori, roba scadente, perché ti costa la metà. Oh italiano, ti rendi conto, oh Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao, ciao, che quel regime, che tanto odi, non è finito e ancora, è nelle banche, è nelle tasse, nelle riforme, nei vincoli, bla bla bla e piano piano con il sorriso ti toglierà la libertà. Prenota il disco acustico che sto preparando qui in cantina in stile cantautorale anni 70-80 a Giuseppe Povia, chiocciolavo da Ciao.